Avendo visto il principio di funzionamento del motore asincrono trifase passiamo adesso a vedere il suo comportamento dal punto di vista elettrico quindi cosa succede a un circuito elettrico quando noi alimentiamo un motore asincrono trifase Per fare questo abbiamo la necessità di eh, cercare un circuito equivalente che rappresenti il funzionamento del motore Essendo il motore una macchina in questo caso trifase eh, di tipo simmetrico ed equilibrato come costruzione possiamo eh, studiarne il comportamento di una fase per poi estendere lo stesso comportamento alle altre due ottenendo comportamenti analoghi partiamo quindi eh, da da, dall'immaginare il, il nostro motore asincrono trifase con il rotore fermo e con gli avvolgimenti rotorici aperti. Eh, questa è una condizione di funzionamento eh, non eh, usuale, nel senso che i, gli avvolgimenti rotorici o la gabbia di scoiattolo ancora di più sono sempre chiusi in cortocircuito. Però per iniziare lo, lo studio del circuito equivalente facciamo appunto l'ipotesi di avere gli avvolgimenti eh, rotorici o eh, le sbarre della gabbia di scoiattolo aperte quindi eh, le ipotesi di, di partenza che facciamo eh, sono queste rotore sia fermo e avvolgimenti rotorici aperti In queste condizioni il nostro motore asincrono trifase si comporta sostanzialmente come un trasformatore, nel senso che gli avvolgimenti primari sono quelli statorici e gli avvolgimenti del rotore costituiscono gli avvolgimenti secondari del nostro, della nostra macchina simile al trasformatore. Quindi nella descrizione del circuito possiamo eh, partire appunto da una descrizione in cui immaginiamo il nostro motore con un comportamento ideale che possiamo semplicemente rappresentare con il circuito equivalente di un trasformatore ideale Quindi, questo è il nostro trasformatore ideale quello che sappiamo di un trasformatore ideale è che le tensioni indotte sull'avvolgimento primario le tensioni indotte sull'avvolgimento secondario sono legate tra di loro dal rapporto di trasformazione a vuoto nel caso del motore asincrono trifase noi avremo che la tensione e con 1 sarà legata al numero di conduttori attivi della fase e alla frequenza di alimentazione e al flusso del campo magnetico rotante attraverso un coefficiente che dipende da altre particolarità costruttive del, eh, del motore per eh, la corrente eh, al secondario in questo caso a vuoto aggiungiamoci un pedice al suo nome e la indichiamo con E con02 eh, per ricordarci che il rotore è fermo, in questo caso la nostra E con 02 ha un'espressione simile alla ECON 1 ma dipenderà dalle caratteristiche costruttive del rotore attraverso il coefficiente K2 e dal numero di conduttori attivi per fase del rotore il eh, legame tra queste due tensioni è quello che definisce il rapporto di trasformazione al rotore fermo o bloccato come il rapporto tra i valori efficaci della tensione indotta al primario, quindi agli avvolgimenti statorici, rispetto eh, alla tensione indotta al secondario, quindi agli avvolgimenti rotorici che sostituendo i, le espressioni delle due tensioni dei due valori efficaci, semplificando frequenza e, fa, e flusso che hanno lo stesso valore per entrambe le tensioni indotte abbiamo questo rapporto e questo è il nostro rapporto di trasformazione a rotore bloccato o nel nostro caso sarebbe meglio dire rotore fermo in quanto il rotore non è tenuto bloccato ma avendo ipotizzato gli avvolgimenti rotorici aperti non, non ci sono le condizioni affinché il, il rotore possa ruotare. Avendo definito il, eh, il rapporto di trasformazione K0 avremo in pratica che eh, se il comportamento del, del motore fosse a questo punto chiudendo il nostro circuito sulla, sulla tensione di alimentazione di fase che possiamo indicare come V1 relativa alla fase 1 il circuito sarebbe di questo tipo se il, il motore fosse effettivamente ideale avendo qua al secondario una. sul rotore essendo aperto una corrente I2 ovviamente uguale a zero avremo che eh, deve essere necessariamente uguale a zero anche la corrente I1 richiamata sul, eh, sull'avvolgimento primario nella realtà ovviamente il motore eh, non ha un comportamento ideale e eh, assorbirà una corrente dal, dall'alimentazione della fase per eh, consentire la eh, generazione del campo magnetico che accoppia i due circuiti eh, statorico e rottorico e per vincere le perdite eh, nel ferro eh, che eh, caratterizzano il, il comportamento di un materiale ferromagnetico reale. Quindi per tenere conto di eh, queste due condizioni è necessario aggiungere al nostro circuito equivalente due componenti in parallelo che consentano di tenere conto di queste condizioni reali di funzionamento. Questi due componenti in parallelo sono una conduttanza solitamente chiamata G0 e una suscettanza solitamente chiamata B0 che eh, tengono conto la prima, la G0, delle perite nel ferro per isterisi e correnti parassite e la B0 per la corrente di magnetizzazione necessaria a creare appunto il campo magnetico. Quindi in queste condizioni la corrente che viene assorbita dal, dall'alimentazione in queste condizioni con l'avvolgimento rottorico aperto che possiamo chiamare I0 allora intanto qua abbiamo detto che anche la nostra I1 eh, era uguale a 0 eh, la I0 che viene assorbita in queste condizioni ha due componenti che sono quelle relative ai due rami e che possiamo chiamare la corrente di magnetizzazione, in mu che eh, scorre nella suscettanza di magnetizzazione B0, e la corrente che possiamo indicare con IA, anche se sono dei fasori, che eh, tiene conto delle perdite nel ferro per istesi e per correnti parassite. In queste condizioni sappiamo che a questo nodo vale la legge di Kirchhoff, al nodo appunto abbiamo detto che essendo questa rappresentazione quella di un trasformatore ideale eh, avendo corrente secondaria uguale a 0, anche la corrente nel primario di questo trasformatore ideale sarà uguale a 0, ma non sarà 0, la corrente totale assorbita dal nostro motore perché appunto eh, la possiamo scomporre in due componenti, la prima necessaria per vincere le perdite, la seconda per la generazione del campo magnetico e per la legge di Kirchhoff al nodo possiamo scrivere che la nostra I0 è data dalla somma vettoriale delle due correnti Ia e, e della corrente di magnetizzazione Iμ. In questo modo abbiamo già individuato eh, due componenti che andranno a far parte del circuito equivalente del nostro motore asincrono. Ancora il circuito equivalente non è completo in quanto eh, non siamo in una condizione di funzionamento normale del motore perché stiamo ipotizzando rotore fermo e avvolgimenti rotorici aperti che non sono quelli eh, del normale funzionamento. La determinazione di questi due parametri trasversali, G0 e B0 viene fatta eh, mediante la misura eh, della prova vuoto del motore asincrono nella quale il rotore eh, si la viene lasciato libero di ruotare appunto senza carico quindi a una velocità di rotazione prossima a quella di sincronismo che vedremo essere in una situazione di funzionamento che eh, si avvicina a questo comportamento ideale e che ci consentirà appunto dalle misure effettuate nella prova a vuoto di determinare eh, le, i parametri trasversali del circuito equivalente.